Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia. Poco più di un anno fa ho fatto il primo video in cui vi mostravo questo spazio. Siccome è in continua evoluzione il mio laboratorio, ho fatto un altro video e adesso ne sto facendo un terzo. E rispetto alla volta scorsa, in questo laboratorio c'è uno dei cambiamenti più belli di sempre, la struttura qui alle mie spalle. Vi ricordate quella struttura alta, ingombrante, soffocante che vi ho fatto vedere nei video precedenti? Ecco, io già mi ero compromesso, ma è arrivata la persona giusta nel momento giusto a fare la cosa giusta? e non ringrazierò mai abbastanza questo amico che mi ha aiutato a tirar giù la vecchia struttura e a iniziare a impostare quella nuova. Vi mostro un attimo il modo particolare in cui funziona questa struttura per iniziare subito con il giro sul soppalco vediamo depositate tutte quelle cose che hanno una forma più irregolare che sono più ingombranti ma che sono allo stesso tempo leggere in quanto devo portarle su e giù per queste scalette a sinistra vediamo delle mensole molto comode quando faccio i lavori sul tavolo di là entriamo in bagno in bagno vediamo una finestra, un wc, un lavandino e delle scatole un po' più organizzate dell'ultima volta riesco anche a tenere più pulito in questo mobile tengo il materiale elettrico Qui c'è lo specchio ancora più pulito dell'altra volta, ma entriamo nella stanza e vediamo il tavolo a destra dove faccio i lavori, dei cassetti aperti, quello in basso a destra dove tengo il materiale fotografico, i monitor dove testo i computer, la mia postazione del computer, dei computer depositati fino là in fondo, rivediamo di nuovo le scale da cui siamo passati prima e avviciniamoci al bancone di lavoro e a un'altra stanza, apriamo la porta. Entrando nella stanza vediamo mensole, ripiani, scaffali, ma chiudiamo la porta perché questa stanza è molto stretta e così ampliamo un po' la visuale. Vediamo dei computer portatili, un mobile dove non vedete cosa c'è dentro, altri ricambi per i computer. Qui sulla destra c'è uno scaffale dove tengo delle scatole trasparenti con dentro i dissipatori dei computer che sono abbastanza ingombranti. Spostandoci ancora vediamo altre scatole con accessori dei computer fra cui le schede video. Con questi giri nella stanzetta direi che avete visto tutto. Sono andato un po' veloce per tenere il video vivace, ma ci tenevo a parlarvi di tutte queste scatole di plastica che vedete in giro, che avete visto in giro, perché sono un altro cambiamento molto importante. Prima avevo molte cose in giro, non moltissime perché avevo già iniziato a riordinare, ma queste scatole sono state uno stimolo per riuscire ancora di più a dare una categoria e un posto un po' tutto quello che c'era e quando dai una categoria o un posto a quello che ti trovi attorno in qualche modo sei più stimolato anche a dare un posto, un'organizzazione una posizione anche a quello che hai dentro, anche ai tuoi pensieri e questo l'ho sentito molto e mi ha dato molta più scioltezza nelle mie attività. Qualora il video vi fosse piaciuto e voleste vederne altri, vi invito a cliccare su quel monitor per iscrivervi al canale e sulla campanellina che dovreste trovare qua sotto per ricevere la notifica ogni martedì mattina quando pubblico il video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!